allievi della scuola di ballo e dell'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala in scena ad Arezzo. Al Teatro Petrarca è così tornata la stagione concertistica. Il nome Accademia Teatro alla Scala è molto importante, si parla di formazione, i ragazzi da sei anni per la scuola di ballo fino a 18-19 anni e loro dopo entreranno o al Teatro La Scala o altre grandi compagnie internazionali, per loro è un inizio di potere ballare su un palcoscenico qui in questo teatro che è bellissimo, è una cosa importante per la formazione e per l'idea artistica che, dovranno, che devono capire che avranno per il futuro. Uno spettacolo che ha messo i migliori talenti della danza italiana alla prova nell'esecuzione di coreografie del grande repertorio classico, neoclassico e in creazioni contemporanee. quella che è la tecnica classica e la coreografia di respiro più contemporaneo, nonostante appunto l'uso delle punte, delle scarpette da punta, de, della musica classica che è quella per violoncello di, di Bach. E quindi appunto cerchiamo di preparare i ragazzi anche ad affrontare quello che sono, ehm, quello che saranno poi i temi che eh, affronteranno nella fase professionale. A dirigere l'orchestra il giovane Alessandro Bonato per la prima volta alla testa dei talenti scaligeri. Un uh, concerto monografico possiamo chiamarlo tutto su Musiche di Tchaikovsky, partiamo con uh, tre estratti dal, um, dallo Schiaccianoci, che è un balletto, uno dei tre balletti meravigliosi che Tchaikovsky ha scritto, e poi facciamo la serenata per soli archi, quindi la serenata per archi in do maggiore, anche questo pezzo sinfonico scritto per orchestra d'archi, coreografato appunto in, in questo caso.